prima perché ci faremo due prospettive diverse la mia e quella di Lorenzo perché oggi abbiamo deciso di fare dei lavori ognuno farà dei lavori lui scaverà andrà in miniera io farò l'agricoltore e l'allevatore di questi bellissimi animali e sì quindi mi sono già messo al lavoro prima con come vi ho detto ho raccolto tutti gli animali che c'erano qua intorno e poi tutto qua le carote sono andate, però adesso non crescono più perché ci sono anche le stagioni E però qui il grano come vedete sta crescendo anche bene Quindi quando Lorenzo uscirà da quella sua tana potrà vedere quanto è bello quello che ho fatto E no, ci spero ah, yeah. allora, allora mi servono queste perché per fare il purified water no. ci serve il paper e il paper lo facciamo con queste Quindi... Prendiamo anche un po' di questa bellissima cosa Destiny. che non dico cos'è Oh non è redstone Destabilizzate cl clattery clattery ciao ciao. già Cos'è? Buona roba Ma che bella la lag Fa strafiga senza la cosa che però comunque Sto qui sta bella oh, tutte le servono fa... ah, no. ah no ecco perché non le prendo Sono un po' full Vabbè togliamoci la rillie Questo ne un po' d'altro un basta, d'altro quella che fa la ok qui c'è una donna e eh, sì. allora oh, eh, dopo si deve sempre parlare, parlare si, sì, allora qua allora, perfetto Madonna, il parkour devo fare questo dovrebbe andare bene E miei queste miei qua Boh okay. sai ci fa mai male Vai Bello, molto bello Allora chiudi la porta Oh si sì, adesso chiudo E qua Una gioia immensa okay, Sta cambiando, è quasi al tuo turno. Casi è tipo... Vola così veloce? Sì. Mi sa che tra poco devo anche tornare. Ci cioè, sto beccando da tipo quasi quanto. sono 17 ore. Ora se non arrivo in tempo, cosa mai? Mamma Perché... va no, Mamma mia! Sto registrando! Ascolta, andate giù al supermercato, prendete il prosciutto, vi fate un toast e le sottilette, il pane c'è, ok? Va bene! Ok. Ma è una cosa impossibile! Vabbè, adesso. Continuando, c'è stata una breve interruzione tecnica. Molto tecnica. si sì, è vero, no? Anche a me. Qui adesso ci siamo. Sì, e qua allora. adesso sto continuando come potete vedere la, no, no, la mia farm di Ma il fatto è che quei, sugar. la sugar comunque quando tu farmi ah. la lava, no, certo, non farmi. e cosa si dice, Dio santo che cosa E dicevo, quando tu non mini, mini, mini, mini, minecraft si sì, esatto, si sì. Esatto esatto No tu Minecraft Dicevo comunque ti aiuta tipo tantissimo L'XP no, A parte so, che penso, perché so qua a, parlare, a parte che io adesso che ho smesso di minare sono sempre a 15 di esperienza ci sono Ok Dicevo, Ok comunque, quando qua. vai Bellissime non so, la caverna per insomma trovare anche minerale per minare qualcosa alla fine comunque la lava ti aiuta molto in sensazione di luce se che Sì ma anche luce. di posizione perché tu sai esatto. che se c'è la lava, la lava c'è esatto. esatto. ci sono i diamanti a volte sotto infatti io no, prima ho trovato Sì ma valgono qui i diamanti che la pislazzo, ti ricordo Bella fra! Bella fra ti devo dire! Io sono trovato un, un creeper davanti, Dio santissimo! Aia, Dio santissimo! Niente, ti faccio il tipi da me? Sì, sì, vai tutto. Ma vabbè ci sono. Per il punto che io... Non so perché, ma sono sempre qui nell'isoletta, accanto. Dove? Eh, vabbè. Ah. Eh, vabbè, adesso c'è un bel po' di strada da fare. Vabbè, è una No, no, no vai, fai con calma. No, vai, tipo. Mi dico. no, no, no, non ti tipo, non ti tipo, non ti tipo. Non ti tipo. Non posso. Perché? Eh, non posso. E non mi vedo più il mouse, ok. Non mi andava più il mouse. Ma, ma poi, a volte non mi prende più il mouse qua. Vabbè, sai che cosa? Per due volte è giusto con le poca vita morire. Anche perché poi dopo... Vabbè, sì, ti rigenera tutto, eh, ma... ti Se non avevi il Keep Inventory... Esatto, se non avevi il Keep Inventory. Sempre me le buttitte. Che scena. Sei fottuto. Carota, vieni qua. No. Carota, vieni qua. E... Non trovo via di casa. Eh, arrangimo Oh, bravo, ti prego. Come si fanno le... Tarangita? Ehm... No, sinceramente dai, fammi... Tipo... Ah, no, tipo me. Allora, ti sta, suona sta suonando qualcuno. Come si fa un diamante? Ora ho capito. perché so. Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Non Cosa? vista Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? sugar? sugar. Cosa? Cosa? c'è la Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Passimo, no, mi sei ribaggato. Proviamo. Vabbè, fio. Oh, perché è uscita una mucca? Eh La no. Dannazione. Eh no. Eh mi dispiace, è mucca. Eh mi dispiace. Sì, è questo il proprio Villa Tanto finiamo questi. Per... Segui mi mucca. Così sì, non c'è niente da guardare. Cosa volete guardare? Muori. Ah. Okay. Eh, mi dispiace se scappi però. Eh. Chi scappa muore. Ma sto scappa. Eh, la allora vieni qua. Ma non sono un animale. Sta tornando la notte, che figo. Madonna che margata. Credo allora, che con tutto il seminatore devi un po' cercare ovunque perché non si sa mai. Cioè, nel senso. Lo so, non serve che me lo ripeto il razor non ripeti, Le Cesoie come si dicono in italiano Cioè in inglese Non lo so Se qualcuno lo sa scrivono nei commenti Sarà un modo per farti quel ehm. ferro Comunque allora, Non posso farvi vedere i codici se no il mio amico qua mi ruba tutta la roba No aspetta sbagliato Se nel caso se volete un video particolare Non li facciamo scrivetelo giù nei commenti e noi lo prendi sicuro Qui lo sto cercando aspetta è <ride> un mio amico un po' stupido eh. Allora ci sì. siamo Hai ah, del ferro Io Secondo te c'è del ferro? Eh che ne so. lo pure! Si sì, ce ne in abbondanza di fare. Me ne dai un po'. Va bene. Se vuoi te lo compro anche. A quanto? Però me lo devi dare adesso! Ok Ti voi. do un purificatore dell'acqua. A caldo Mi Me più la passo. Ma Eh no, col cacchio. Col cacchio. Ah, lo vuoi farlo? sì o no? Eh, questa potrebbe essere una buona opzione. Eh, esatto. Aia! Fra! Sto Aia! Aia! Stavo. Aia! Allora vado a troppa ridere. Io letteralmente stavo minando il risultato signorale super cool. Arrivi, tu mi da un momento giusto quando sto. lo stavo mirando, ti ho messo il pieno Aia, non ho perso niente però mi hai fatto male Ferro, ai, ti do, tieni Dammi, ferro, ferro, ma non ce l'hai? No, non ce l'ho eh, uh... No, fai ce l'ho, ce l'ho da me, da me Ok, è lì, non ho più spazio di me c'è del pollo che cosa? Io c'ho una bistecca di mutone Tieni Te ne do 15 ah, Aspetta Oh ah, si sì. 15 15 per 6 No Le bistecche guarda che ti saldano la vita Per 6 bistecche? Sì. Si Va bene proprio, proprio. Cooked eh Cooked. Ok, okay. Damn. Eh però vai via Allontanati Butta allontanati anche questo okay. perché le uova ah le uova mi servono per riprodurli Assa. no dammi le uova Bra. te l'ho già data, è diritto di te ti dare un pezzo di carbone ok eh, mi dai il, le uova le date non me le hai date le uova c'è cioè, te okay. sai che qua al pollo sei tu ok dobbiamo dormire No, aspetta che devo fra, tirare... Devo tirare le uova ai miei pocca. No, no. Ovvio. Tiro un uovo, però non mi va attraverso la fene. E mi nasce pure un pollino. Ho un pollino. Buona, no, tu... Ho un polletto, dormi. No! Fra, dormi. No, no, no, no, sono scappati due polli. Ah, dai. Fra fra sono scappati due polli. Che non riesco a vederlo da qua. Sono scappati i due polli, no? <ride> I miei due polli. Vieni qua da me <ride> devi <chi> aiutarmi. E <ride> chi esce e eh, lo uccido. Quindi vedete un po'... Ah, ho trovato mo <ride> un modo di tornare o no? Lo dici così? Proprio... Sì. minaccia? Di morte proprio. Ah, sai che nessuno ce li hai. Gli ho dato il... Eh aspetta fra devo mettere le uova Guarda sono andati due polli dalle uova Vado okay. intanto a cuocere qualcosa Ok arrivo Mi metto il sacco a pelo e vado a letto Vai entra nel sacco a pelo però Non posso pezzare il sacco no, a pelo no, oh, no, no. no aspetta No Ok Vai ho preso il sacco a pelo no, no, no sapere che in questa cassaforte ha visto due porte così vicine che <ride> eh, lo so non so mica un po' che fa il, il coder che l'ha messo riattaccato quando, quando si aprono entrambi è un casino cioè è il casino della madonna no non è il casino quando si aprono entrambe è autunno credo io vado giù è autunno ti regalo una piuma okay. perché è autunno Vabbè eh la prendo io allora <ride> Che discorsi Quando lo vedrà Porco Allora Vabbè se mi fa arrabbiare tanto ti uccido No wae wae calma Allora avevo preso un'altra strada Allora qua. qua questa è strada No No Sistemiamoci un po' l'inventare Quindi tutti tutta sta roba Qua che... eh. sono tutti i soldi che ho guadagnato Questi qua me li ha dati lui per la, per la sua armatura Se vi sembra uno scam non lo è Per me non lo è Gli avevo offerto di darmene 20 me ne ha dati 64 Quindi Aspetta, per e tutti. ti piace? Sì sì non mi sono zitto Che ti devo dire cioè... Per me va bene Cioè non mi lamento sì, per me era... Poco torno su che prendo un attimo d'aria è la tua ora d'aria esatto, è la mia ora d'aria ok ci sono prendo quest'ultimo e vado giù ok Oh, schiz uh, sono curioso, qual è il vostro materiale scusami, minerale preferito di marca il mio nome è pista al mio Lo ovviamente so. è... Il de, no, la netherite La netherite? Perché? Secondo te perché? Uh. Oh, Dio, sta un tipo come il... Allora. Acqua? Tra... Tra... Ok, piano piano Cerchiamo di andare giù Uno a uno, cavolo Lo so, è pericoloso Ecco, esatto Però non mi so, nel futuro non mi sono fatto niente prendiamo questo, questo posso qua farlo qua. ma mi serve l'observer ce se puoi... ah. nether quar il quarzo mi serve pure il quarzo si direbbero 6 di quarzo ok Lore, ma se non ce ne andiamo nel nether Ci sono ok sono arrivato sono Lore, faccio una domanda se andiamo nel nether eh, <ride> eh. Non lo so proprio che cosa mi hai fatto però qua eh? Se scopro che cosa mi hai fatto ti ammazzo Non ti ho fatto niente Guarda che dopo guarda Sono la tua rete Solo camminato sopra e basta Lo so proprio che tocca camminarci, basta che non mi hai distrutto niente No, no, non ti ho distrutto niente, ho soltanto camminato sopra però, Io, sto oh, oh, no. ti giuro oh. Io sto aspettando che qua ne cresca un altro così posso metterlo qua però le stagioni oggi non sono dei migliori di questi giorni eh allora no. okay. con tutta la calma del mondo andiamo a Ah, si beve cosa si beve? vino no grape juice non è vino, è grape juice ok devo fare così che poi sono davvero immerso nella lava ma scusa, sei, mo sei morto, scusa No, nel senso che proprio la lava qua Ce l'ho da entrambi i lati E poi in mezzo c'ho l'acqua tu voi avete capito, io no Quindi Ah, già che ci stai, mi prendi un paio, de, un po' di obsidiano Obsidiano l'oro, no, l'oro sì. <susurra> <susurra> Ok, io ho trovato i diamanti, ti ricordo Sì, L'Obsidia Neanche due minuti Io sto qua, Tutto il tempo ti Arrivo Ti vado a cercare Aspetta che faccio anche io un letto magari che... E neanche tu? Oh ti vengo a far compagnia No tu devi stare su eh, Non c'è più niente da fare Tu Devi stare su no. cavoli tuoi No se mi serve qualcosa posso andare Di è tu devi fare Allora o mi prendi la roba oppure io vado che giù ti devo prendere? <ride> Obsidian l'ordine? 9 Di cosa? Di Obsidian l Italiano? 9 di Ossidiana Ossidiana? Ossidiana Non sto manco l'acqua, come la zappare Eh, te la porto io l'acqua, te la porto io, te la porto io Ma porto io, fra, qua! Ma perché non sono, sono scemo Eh, ma non, non, non hai bucket non, so, è non hai book eh, frate Io so un posto dove ce n'è un bottiglie Di quella No, proprio tanta, tanto. tanto. Fra. bella fra bella fra eh, sì sì, sì.